Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Carissimi bentornati alla nostra rubrica del commento di Barishit, rubrica in chiaro, spero che possiate seguire numerosi e sempre se volete essere aggiornati su tutto ciò che il nostro canale propone, potete iscrivervi e attivare chiaramente la notifica, la campanella così non rimarrete indietro. Eh, vi ringrazio per la vostra attenzione, oggi dobbiamo iniziare il cammino con Abram, con Abram Avinud, siamo al versetto 4 del capitolo 12, sarà credo una eh, così, una Derasha piuttosto movimentata, interessante, con due punti focali che penso possano prendere il, la nostra attenzione e rivelarci parecchie cose. Proviamo a vedere il versetto 4. Vayelech Avram, kesher di Ber elav Adonai. È interessante perché inizia con andare la l'alechet e andò, camminò e andò Abram in maniera veloce, dopo c'è cioè il comando, quindi in maniera solerte, come parlò a lui il tetagramma. Quindi non c'è un momento di riflessione, un momento di, di, di, di stasi, noi potremmo dire una, un momento ozioso per vedere se, se, quando e come adempiere al comando di Lech Lech, che Dio gli fa all'inizio di questa parashal, versetto 1, il tetagramma gli fa, prende e parte. parte. E abbiamo ora la prima inserzione perché ehm, il redattore ci tiene a far capire che non va da solo, ma va con una preziosa eredità, che è il figlio ovviamente di suo fratello, che era morto prematuro. E infatti subito dopo, dice, di nuovo, ripete questo concetto del camminare, di Lalechet lechet, e andò con lui chi? Anche Lot. Quindi anche Lot ha avuto la stessa, lo stesso sentore, lo stesso sentimento, la stessa prontezza di camminare. Il cammino è, nella scrittura specialmente in Genesi, è qualcosa di estremamente concreto. Adamo camminava col tetagramma, con il logos noi potremmo dire, al far della sera, al tramonto, ad oriente, chiamatelo come vi pare, la traduzione l'abbiamo la già vista nei primissimi versetti di Genesi un paio d'anni fa, e, è lo stesso verbo, camminare e non è soltanto in maniera spirituale, è anche fisica, cioè proprio faticare nel camminare, una decisione, camminare a piedi è, è, è terribile perché se sbagli strada devi tornare indietro, non è come con la macchina che in un attimo torni, devi rifare tutto il percorso che hai fatto e tornare indietro, il discorso della teshuah, e poi rifare il cammino. Il cammino è quello che ti porta al pellegrinaggio, è quello che ti porta alla sequela quotidiana, concreta, minuto per minuto, per minuto lo potremmo dire attimo per attimo. Bene, e andò con lui, quindi, Lot. Shana. Praticamente sta dicendo che aveva 75 anni, Bezetto Me Charan, nell'uscire da Cana. Quindi da una, una data precisa. La chiamata lei ebbe a 75 anni, era un uomo fatto, era un uomo già pronto, maturo, per poter camminare con Dio. Lot si unisce a questa uscita, a questo cammino, per arrivare nella terra della promessa, nella terra della genealogia, potremmo dire, Eres È infatti. E infatti il punto d'arrivo, era Kenan, è fondamentale. Perché? Versetto 5. Vaikach Abram et Sarai ishto. e prese Abram, la sua donna Sara, principessa, Sarai, Sara, vehet lot. e Lot, ovviamente il nipote. E poi sottolinea chi è di nuovo questo Lot, Ben Chaim cioè figlio di suo fratello attenti adesso perché qui c'è una frase molto lasca perché può essere interpretata in tanti modi tutti legittimi perché il termine usato lo vedremo è un termine molto mm, che può essere oggetto da varie, a varie letture varie traduzioni e varie interpretazioni e dice vet Ve col rekusham asher Rakashu, bet asher eh, azub be Haran. E significa. E tutti gli acquisti, qualcuno traduce i beni, attenzione perché Rakush può essere anche le divinità, non lo dico io, eh, lo dice lo Iastro, il grande vocabolario biblico dell'aramaico e dell'ebraico parla proprio di gods delle divinità gli acquisti eh, ciò che è, è oggetto di patrimonio e infatti dice che acquistarono asher rakashu e poi dice vet nefesh asher asu e tutte le persone in teoria Nefesh, che è l'anima, però non è che sono le anime, lo sapete che Nefesh indica la persona globale, spirito, anima e corpo, Diremo noi, che fece un rincare. Insomma, sta dicendo che Abramo era talmente ricco che aveva acquistato persone, cose, quindi aveva formato un clan autonomo da Terach e Nahor, cioè da suo padre e da suo nonno, e in mezzo a questo clan, ovviamente, c'erano questi rakushim, questi acquisti di persone, di cose, eh, un po' lasche, qui non c'è ancora lo javismo, eh? cercate di capire, è un clan raccogliticcio che poi dopo, più avanti, più avanti sarà così stimato in 318 persone, un numero interessante perché lo troveremo anche, come Numero simbolico, no? Ovviamente a concilio di Nicea, neanche fosse proprio 318 i vescovi successori degli apostoli. Ma si voleva far ricavare questo numero dalla, da quello che poi vedremo più avanti del, di questo clan militare. Anche perché vi ricordate quando poi devono andare a liberare Lot insieme ai re di Sodoma, Gomorra, Zeboim, Adma e Ez Zoar dai cattivoni circonvicini, e eh beh, si parla proprio di 318 persone, quindi probabilmente sono acquistati, noi diremo de, dei servi, persone, pensate, Eleazar da Meshech, no? quello che poi avrebbe dovuto ereditare il patrimonio e, la, e, la, e tutta la genealogia, tutte le tole dote di Avram, Dio interviene col figlio della promessa, no? Isaac, ma lo vedremo più avanti. Certamente vuol dire che è andato via strutturato, in maniera veloce, portando via tutto, tutto quello che possibile, era possibile portare via. Attenti adesso, perché? Perché dice lechet» e uscirono per camminare per andare «Arzà» nella terra. Poi, eh, visto che non ci sono punti, virgole, no? nel testo ebraico, nel testo masoretico, non c'è maiuscolo e minuscolo, quindi ogni forma di interpunzione è arbitraria di noi, di noi umani o degli editori, noi potremmo dire, per andare a Arsà, moto a luogo, e indica la destinazione, no? Erez, Arsà vuol dire, è un moto a luogo, verso la terra, la terra per eccellenza. Perché vi dico così? Perché dopo c'è la parola Canaan, che si può legare con andarono no? alla terra di Cana, non c'è ovviamente il prefisso che indica eh, in questo moto a luogo che terra fosse, anche perché era già oggetto di, di, di promessa, ma a me interessa la posizione delle parole, e la parola che c'è appunto dopo Arzà, questo moto a luogo, c'è Canaan e poi c'è Vajavou. Arzà di nuovo, e arrivarono molto luogo dopo, Arzà, Kenan di nuovo. Quindi tra Kenan e Kenan c'è l'andare, l'arrivare meglio alla terra. Vuol dire che il redattore di questa pericope ha voluto stigmatizzare con forza la centralità di Eres Kenan. Questo è il motivo. Poi noi possiamo dire, tradurre, uscirono per andare alla terra di Cana ci sta e poi dice e arrivarono nella terra di Cana capite che però è pesante è un rafforzativo pesante non voglio far polemica con chi divide è tutto legittimo sono verità che non si eludono ed elidono vicendevolmente anzi si assommano come spesso succede nei 70 livelli interpretativi del Sefer Torah quindi la centralità di Erez è importante e la vedremo adesso nei versetti successivi quindi è come un un pugno in faccia, perché quando leggete il testo e vedete Kenan Kenan in mezzo alla pericope in mezzo alla, a queste, queste colonne no, di Torah benedetta, eh, capite che tutto è polarizzato a Kenan perché la Kenan è di fatto l'oggetto della promessa e lì sta per succedere qualcosa di molto importante. Cosa succede di molto importante? Succede questo, versetto 6 Vajavor Avram Baharez ad mecom sikem ad attenti elon more. Beacanani. Che sarebbe? E attraversò Abram, di nuovo questo concetto dell'attraversare, che lo troveremo poi centrale nella Pasqua, e quindi secoli dopo, ovviamente, come Sherabenu. E attraversarono, no? E attraversò Abramo nella terra, non la terra, è nella terra, attraversò nella terra, quindi qualcosa di estremamente, potremmo dire, qualcosa di che, che richiama un'incarnazione, qualcosa di, di, di estremamente simbiotico con Erez Kenan, ma dove? State attenti dove? Ad Machom Sikhem, a Sikhem. Sikhem non era un posto così, era un posto importantissimo per i cananei, perché era un luogo eh, di culto non Yahvista. Qui Abram, Canan, Canan, Canan, va a Canaan e, e fa la prima cosa che fa un patriarca, la bonifica del luogo. Chi ha fatto il corso, chi sta facendo il corso di angelologia e demonologia sa quanto è importante il concetto della bonifica, dell'esorcismo del luogo. Infatti, cos'è che fa Abram? Arriva a, a Sikhem, fino alla quercia dell'Indovino, perché il Morè è, è l'Indovino, eh, l'istruttore, dice, e i Cananei? Nel senso, c'erano i Cananei in quella terra. Vivevano a Siche, non solo a Siche, ma ovviamente, e vivevano in un luogo di, noi potremmo dire, di eh, contatto con il soprannaturale, ma è un soprannaturale non javista. Ed ecco che ancora la centralità della terra di Cana. Infatti cosa succede? Succede questo. Vajera Hashem el Avram. Mayomer. E si fece vedere. Guardate che vaierà. è una titolazione del Sefer Torah, di una palascià importante. No. Vaierà. E si fece vedere il tetagramma su Abramo. E disse. Quindi. Il tetagramma manda Abramo e poi lo manda nel luogo di un, in un luogo diciamo spiritualmente soprannaturale, noia vista, e arriva il tetagramma. Prende possesso. Poi Abramo farà una cosa molto interessante, la vedremo. E prende possesso di quel luogo. Quindi comincia a rendere operativa la promessa prima di dirla e adesso la sta esplicitando. Quindi Dio prima fa, poi parla. E disse. Yomer. Alla tua stirpe, al tuo seme, per la precisione, lezzarecha, darò etten Etarez, darò la terra, chi che cosa, Etarez tarez, azot, questa, Siche, e more, alle querce di more. La querce del, del, del Vaticino dell'Indovino, ecco, e poi dice, vai sham misbeach la donai soggetto sottinteso, e Abramo soggetto sottinteso, Abramo perché dice costruì chi costruì per noi abramo non c'è scritto e se fosse il tetagramma e costruì sham o shem la la sham shem e nome le vocali non ci sono nel testo originale è una lettura come scritto come leggi dei masoreti e costruì sham la l'altare al tetagramma voi direte, ma è assurdo che il tetagramma costruisca l'altare al tetagramma no, perché questa forma verbale esattamente così come è stato messo come è stato redatto qui da questo agiografo di, epo di epoca, diciamo, di Esdra è lo stesso, ter ricorre più volte questa costruzione sintattica anche eh, nel libro dell'Esodo quando c'è sempre questo dialogo tra Mosè e il tetagramma, riferendosi a All'invisibile L, no? Quello che viene, noi chiamiamo L. Elohim, Dio. Quindi, un soggetto sottinteso, probabilmente Abramo, ma non c'è scritto. Costruì l'altare al tetagramma. Che tetagramma era? torniamo al discorso di Vajarè. Vajarà è. è Anni Re e live, che si fece vedere a lui, cioè a lui Abramo. Per due volte viene detto che il tetagramma si è fatto vedere, si è fatto vedere a Siche, si è fatto vedere alle querce, querce dell'indovì. Addirittura adesso c'è il secondo luogo da bonificare, quello che poi lo troveremo successivamente con Jacob, suo nipote. Sentite, dice. Vai Tech Misham. E avanzò da là, dice: Ara alla montagna Michedem le Betel, cioè a Oriente di Betel, e di nuovo soggetto sottinteso: avem Sham misbeak la donai, e costruì là l'altare il tetagramma. Quindi anche a Betel. Vai Hra e chiamò invocò. Beshem, vedete? Non Besham, Beshem nel nome. Beshem Adonai. E la invocò nel nome del tetagram. Quindi, bonifica, presa del posizione di questi luoghi già cananei, quindi cananei in Canaan, già conosciuti come luogo di, e li bonifica. Li bonifica facendo un altare, li bonifica invocando il nome del tetagram. Il versetto 9 chiude questa pericope. Che abbiamo letto e commentato, e, e si conclude così, «Vaissa, vuol dire tossi i paletti, noi potremmo dire partì, ma di fatto è un sradicare i paletti della tenda, un termine tecnico, Avram, per andare a partire». Andare e venire, per, per, potremmo dire per, per muoversi. È un nomade. Quindi andare e partire, spiantare, andare e partire, arrivare, sono tutti verbi che si usano in questo momento particolare della, della, della, della storia, noi potremmo dire, del popolo ebraico, che inizia qui, proprio con Abramo, le prime vicissitudini, e che verrà poi in parte anche recuperato dai profeti quando questa nostalgia... Di, questa, di questo nomadismo o semi-nomadismo, non ancora urbanizzato, sarà poi quel luogo teologico da recuperare per convertirsi, perché la città la la se, essere, diventare sedentaria sedentarizzazione crea problemi morali di ozio, di, di, di idolatria di assoluta diciamo, emancipazione da Dio. Chi vive in città non ha bisogno della protezione divina, pensa si illude, ma di fatto l'avrebbe, ma poi la, citt la città con le mura, i tempi della terra, pagare i soldati che ti difendono, non è come vivere nel deserto, dove un colpo di vento, un predone, sei veramente alla mercé di, di... sotto un ponte, noi diremmo, no? Ecco. Quindi questo andare, venire, partire, spiantare, arrivare, bonificare, è tipico di questa cultura no? di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di Abele, eh, nomadi o comunque seminomadi. E dov'è che vanno e che vengono? A Negevà, molto a luogo, anche qui, verso il Negev, cioè verso il sud, verso il deserto. E da quel deserto poi si arrivi in un attimo, ovviamente, a Misraim, in Egitto. Bene, per concludere. Viene data la terra di Canaan, si entra a Canaan, ma la prima cosa che si fa si va nei luoghi cananei. C'erano questi contatti con degli esseri superiori, delle divinità. La prima cosa che fa il tetagramma, manda Abramo, viene costruito un altare, verosimilmente da Abramo, verosimilmente, ma non è detto. Là viene invocato il nome del tetagramma, quindi c'è una bonifica dei luoghi cananei. E questa preoccupazione di avere la bonifica dei luoghi cananei la vediamo sempre anche nei profeti. Quando Israele, invece di bonificare i luoghi cananei, insieme ai cananei andranno a fare l'adorazione agli dei di Canaan, la terra di Canaan sarà perduta e dopo ci sarà ovviamente la diaspora babilonese. Vi saluto e vi ringrazio, eh, se è gradito date un like, fate circolare i video sempre se è gradito. e se volete iscrivetevi, per noi è una grande gioia, una grande soddisfazione poter dividere questi momenti con voi. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima, ciao!